Vi presento Mindomo per realizzare delle mappe mentali al sito www.mindomo.com. Comunque sono disponibili anche app per iOS e per Android. Mindomo ha una versione free che funziona bene, però si possono salvare online solo tre mappe. La versione a pagamento è, so, è rappresentata dalla è Premium e dalla Business. Nello spazio online di Mindomo si possono salvare le mappe ed esportarle in diversi formati grafici e a condividerle. Eh, si possono aggiungere note, link, immagini, media, faccine, informazioni task, commenti, segnalibri. Ci sono delle opzioni, eh, delle opzioni di condivisione. Ecco, queste sono le app per Android e le app per iOS e per l'iPad. Per accedere alla creazione delle mappe in MinDomo bisogna registrarsi e poi eh, si fa login. Quindi eh, andiamo su Crea e abbiamo la possibilità di uh, uh, avere diversi tipi di uh, mappa uh, da creare. Noi ne creeremo una vuota. Intanto mettiamo un titolo, scriviamo corso di da app, quindi la uh, uh, midmap uh, bianca, Vuota. potrei eh, voler mostrare la mappa anche nella directory pubblica oppure eh, dare una password alla mappa non faccio niente di tutto questo crea Mi ha creato la, la mia prima idea centrale ora con eh, i tasti eh, che ho a disposizione nella barra superiore posso inserire eh, gli argomenti, posso eh, poi le relazioni tra le idee, imporre le relazioni tra le idee, posso anche scegliere un, il tema. Vedete che mi propone una serie di uh, template piuttosto accattivanti, con la giusta scelta tra lo, lo sfondo e uh, il colore delle eh, idee che eh, vado a proporre scelgo questa mi chiede se voglio eh, mantenere le mie impostazioni scelgo mantieni voglio ora aggiungere eh, delle, ah, delle idee eh, partendo dall'idea centrale posso allora come vi dicevo ehm, eh, eh, agire con il tasto più e, sceglierò e qui scriverò modulo Zero. Posso anche creare delle idee secondarie agendo dall'idea centrale e eh, qui posso eh, scrivere modulo 1. Di nuovo creo un'altra idea. Modulo 2. Adesso andiamo a vedere le uh, diverse opzioni, ad esempio per quanto riguarda l'idea centrale potrei voler aggiungere una nota, vedete che ho delle opzioni anche di formattazione della nota e la possibilità poi di cancellarla e uh, posso scrivere il corso erogato da Anitel ok quindi eh, chiudo la, eh, la mia nota e vedete che essa compare accanto alla casella eh, principale e, eh, come eh, potete notare Uh, eh, voglio aggiungere ad esempio rispetto al modulo 1 eh, delle idee secondarie ehm, sotto argomento. Sotto argomento potrebbe essere: presentiamoci e uh, presentiamoci. Aggiungerò, voglio aggiungere un link alla presentazione, eh, alla nostra presentazione, che abbiamo uh, fatto in Padlet non faccio altro che uh, inserire il link al Padlet e come vedete oh, uh, mi compare l'icona relativa, co relativa al collegamento al nostro Padlet di presentazione ritorno alla mappa e ora sempre eh, sulla mappa eh, aggiungo una, una, nuova, eh, una nuova idea questa nuova idea la chiamerò applicazioni digitali e pbl Okay. voglio mettere un link ora alla mm, al, presentazione, lo incollo nel hyperlink e vedete comparire quindi il link alla presentazione su YouTube. Ok, ritorno al corso di DAP. ho la possibilità eh, quindi di aggiungere sia i link che eh, in, anche in multimedia, come vedete posso aggiungere anche da qui i link eh, e eh, i collegamenti al video YouTube, a Vimeo posso anche aggiungere un cerca immagini eh, proviamo a mettere PBL per vedere me lo ricerca naturalmente con Google, ma mi dice che non me la posso aggiungere perché devo eh, aggiungere il eh, eh, devo avere un account premium. Questa è una novità rispetto alla uh, precedente edizione di uh, Mindomo. Allora uh, voglio aggiungere un'icona, agisco su aggiungi icona e ho la possibilità di uh, scegliere tra quelle proposte. Scelgo questa nel mondo e ho aggiunto anche un'icona. Poi ho la possibilità di aggiungere informazioni task, eh, in, eh, posso mh, nelle informazioni task agire sulle impostazioni, sulle proprietà eh, della mappa, come vedete la notifica, mandami ad esempio una notifica quando questa... Uh, mappa cambia, le statistiche, delle visualizzazioni degli argomenti e il uh, sommario e qui potè, potrei mettere, tra l'altro completare con uh, la map uh, description e poi uh, potrei, potrei proteggere la mappa con una uh, password non faccio nulla, faccio nulla che per ora non uh, mi serve potrei aggiungere uh, pure dei... Uh, commenti, agendo su questo uh, tasto uh, potrei mettere mh, questo uh, collegamento, qualsiasi cosa, è eh, ottimo, ok, e uh, potrei mettere un, uh, naturalmente un mi piace, ok, vedete il un mi piace eh, che è stato messo su questo collegamento ecco se fossero gli alunni a eh, presentare la loro mappa potrei naturalmente aggiungere un commento rispetto al lavoro eh, fatto eh, per quanto riguarda la mappa e dare dei uh, consigli attraverso questo potrei anche ricorrere al bookmarks Chiede, mi chiede, in questo caso non lo apro, ma eh, mi chiede di scaricare eh, le, la app per eh, il browser per, in modo da poter aggiungere i preferiti. Il, poi abbiamo le video esercitazioni. Molto interessante è il condividi, mh, che eh, eh, posso consentire l'editor da parte degli ospiti ma la mappa, eh, innanzitutto, questa mappa mi risulta privata e quindi andrò in modifica se la voglio rendere pubblica Chi, chiunque possiede il link può accedere alla mappa però eh, potrei anche spuntare di mostrare questa mappa nella directory pubblica cosa non eh, consigliata mi dà, eh, come vedete, il link per eh, visualizzare questa mappa e per condividerla poi eh, per poterla condividere in eh, Facebook, Twitter e Google, il se vado eh, una novità interessante. È che se vado eh, in Amoir Link posso anche eseguire l'embed della, della mappa e quindi mi dà eh, il codice embed per poter. Eh, embeddare la mappa nei miei siti il, quindi la mappa qui l'ho messa a pubblica il, ho il link e ho la possibilità di, del codice embed, faccio eh, salva la, e eh, eh, posso eh, qui inserire i, eh, invitare delle persone a eh, quindi modificare la mappa e quindi a partecipare e a collaborare alla stesura della mappa. Posso invitarle per mm, il per, per mail una volta che ho aggiunto l'indirizzo eh, e eh, posso anche avere notifica via email di quando la mappa viene eh, modificata e eh, qui posso modificare poi le possibilità che do i diritti al, agli editori se eh, permettere loro di aggiungere persone e modificare i permessi o solo il possessore può modificare i permessi ed è questa l'opzione che eh, scelgo per la mappa quindi eh, clicco su condividi e salva fatto Agendo sui tasti più eh, o meno posso ingrandire la, la mappa, la posso come vedete spostare, posizionare a mio piacimento, la posso eh, rendere più piccola. Ingrandisco un po'. Ora vado in modalità di presentazione della mappa, ecco. E um, con il più posso eh, anche settare la successione nella presentazione, ok, e dar corso, vedete, 1, 2, 3, 4, e dare corso alla, eh, naturalmente, eh, presentazione della mappa. Come vedete quindi è un ottimo strumento a eh, Mindomo per costruire delle mappe mentali di grande effetto visivo.